Per quel che riguarda il significato, sono due gli aspetti su cui è necessario porre l'attenzione. La prima è l'uso dell'infinito. La poesia è scandita da una serie di azioni tutte all'infinito. Meriggiare, ascoltare, spiare, osservare, sentire, seguitare e ce n'è una scelta casuale. Infatti la domanda che eh, dobbiamo porci è questa. Cosa fa l'io lirico, il soggetto di questa poesia, o meglio, il soggetto di questa poesia? È identificabile? No, perché siamo di fronte a una sequenza di azioni trascorrere il pomeriggio estivo, ascoltare, spiare, osservare, compiute da un soggetto impersonale, come attesta appunto l'uso dei verbi all'infinito. Come si spiega, la scelta di evocare le azioni compiute in un pomeriggio estivo e assolato, attraverso l'infinito, che è il modo del verbo che non esprime né il soggetto né la modalità con cui avviene l'azione nel tempo, la volontà è chiara, è quella di rendere l'assoluta estraneità e marginalità dell'Io rispetto alla realtà costituita dal mondo naturale in netta contrapposizione con quanto accade invece nella pioggia nel pineto dove l'io è assoluto protagonista dove l'io è il regista di quanto accade o meglio è il regista del racconto di quanto accade alla natura attraverso la pioggia all'amata che si trasforma in vegetale e di quanto accade al poeta stesso, che è par partecipe di un processo di fusione totale con la natura, sublimato appunto attraverso la metamorfosi o vegetalizzazione. Ma c'è anche un altro aspetto interessante nell'uso dell'infinito. Ascoltare, spiare, osservare, sentire sono percezioni a cui mancano due aspetti: sono atti di percezione a cui manca l'individualità, il soggetto che percepisce, l'emotività e una dimensione temporale definibile sul piano cronologico. Chi sta trascorrendo il pomeriggio, quando esattamente, in quale precisa circostanza, l'infinito, in quanto è il modo indefinito del verbo, non indica tali aspetti, o meglio, li esprime in una forma implicita che si può ricavare dal contesto generale. Quindi, qual è l'effetto, la conseguenza di tale scelta espressiva? Non è soltanto, come vedremo meglio, rendere l'idea della totale estraneità dell'Io al mondo l'io non c'è ma anche conferire alla condizione del poeta un valore universale la sua è una condizione generale che vale per tutti non è solo individuale di cui la scelta dell'infinito l'altro aspetto chiave l'altra immagine chiave che non a caso si, si colloca eh, all'inizio e alla fine è quella del muro nella prima quartina il muro cinge un orto e separa il poeta dalla natura. Il muro quindi è il simbolo di una separazione, qualcosa che ostacola, un elemento che impedisce la visione completa di un paesaggio, per esempio quello marino nel caso della, del verso eh, 9. Il muro quindi si frappone è un ostacolo che si frappone tra la natura e il poeta, impedendo quella compenetrazione totale che avviene invece nella pioggia nel pineto. Il muro poi, l'immagine del muro, ritorna nell'ultima parte. Ma con quale differenza? La prima differenza, l'immagine del muro ricorre nell'ultima parte in un contesto meditativo. E non è un muro, è una muraglia. Una muraglia è una struttura decisamente più imponente che rimanda all'idea della barriera che definisce un confine, un limite o meglio di una prigione che delimita uno spazio all'interno del quale si è chiusi. Quindi la muraglia è il simbolo di una condizione di oppressione, di mancanza di libertà, di impossibilità di varcare un confine per raggiungere l'infinito, quello che si vede oltre il muro, che è invece una dimensione di Uh, autentica vitalità, di pienezza, di totale fusione con la natura e di libera espressione di sé.